Thank <laughs> you. Buonasera a tutti carissimi amici della pagina e del canale delle Termobili, nonché della mia pagina e della pagina di Venzo. Questa sera, come avevamo annunciato, eh, vi parleremo del, della guerra in Ucraina e delle conseguenze che si possono riverberare anche eh, qui in Italia e nel resto del mondo. Eh, presento velocemente gli ospiti eh, anche se mh, molti sono di vostra conoscenza il noto blogger Fre fiorenzo oh, fraioli ciao fiorenzo ciao, ciao. Eh, conoscete bene la sua storia quindi non ve la ripeto eh, il, eh, è un nostro collega siamo tutti e quattro insegnanti oggi <ride> E il professore di storia e filosofia Salvo Garufi. Buonasera a tutti gli amici. È il nostro responsabile della pagina culturale delle Termobili, Salvo Carcò. Ciao Salvo. Buonasera, ciao, ciao a tutti. Allora, io prima di Farvi vedere qualche video che può essere uno spunto per dibattere su quello che sta succedendo, eh, vorrei fare il primo giro di valzer chiedendo un po' eh, le impressioni a caldo su quello che sta succedendo. Per esempio, ecco è arrivata Laura, allora. Sento, Laura era, ci allora. ciao Laura. Eh, attualmente assessore al comune di Biancavilla. San Giovanni amica, la Punta. San Giovanni la Punta, scusami. Eh, mia amica storica del, dell'allora movimento giovanile di, di AN. Adesso anche lei ha preso altre strade. Eh, ed è, Gli altri hanno preso infatti, altre strade? Un indipendente, sì, questo senza dubbio, gli altri sono davvero. Sono rimasto preso. nella mia strada, eh, infatti, eh, ed è un indipendente, di fatto. Mi sembra sia stata eletta con una lista civica, eh, è anche avvocato. Non so se eserciti attualmente o fai solo certo, politica. Certo, certo, certo, che sono e allora. Eh, Dicevo a Fiorenzo la prima cosa che voglio chiedere, eh, di recente tu hai avanzato un punto di vista molto interessante su, su questa guerra, eh, sottolineando la volontà eh, più europea che eh, statunitense di averla in qualche modo provocata e desiderata, anzi quasi quasi avanzavi l'idea di un accordo, di un patto tra Russia e Stati Uniti. E poi ovviamente puoi allargarti e dirci anche cosa pensi in generale di questa storia eh, a te ma in effetti, eventi, in effetti gli eventi mi hanno sorpreso mi hanno preso in contropiede perché io non credevo che saremmo arrivati a questo punto immaginavo un, una salita della tensione ma che in qualche modo si sarebbe arrivati a, una, a un accordo, a un incontro, prima che fosse sparato il primo colpo di fucile. Così non è stato, sono rimasto estremamente sorpreso, l'escalation è continuata, al punto che, come sai, io sono in Bulgaria e oggi dobbiamo cominciare a fare i bagagli per partire con un mese di anticipo, probabilmente anche saltando la tappa prevista in Albania e quindi tornare il più presto possibile per non rischiare di ritrovarmi nella condizione di profugo con una situazione di guerra contro e Che ti devo dire? Sì, inizialmente pensavo questo, pensavo che, che insomma, ci fosse un percorso in qualche modo preconcordato per arrivare hanno una soluzione di un problema che andava risolto. C'è un dato di fatto, ormai avvenuto, la Crimea è russa, lì la Russia ha una base navale importantissima, quindi quello è un fatto ormai accaduto e andava riconosciuto. Così come vanno riconosciuti, va riconosciuto il diritto delle popolazioni del Donbass di non vivere sotto le bombe. Viva Dio di cosa si trattava, di chiedere semplicemente il ritiro delle forze ebraiche che stavano ai confini del Donbass, concedere loro una qualche forma di indipendenza sulla falsa riga di quella che, ha, che hanno le province del Quebec, del Quebec no? eh, in Canada, che, possono, che hanno una larga indipendenza, possono usare la loro lingua. Questo, questi non chiedono altro che di poter continuare a usare la, la loro lingua, eh, insegnare la scuola e nei loro documenti. Non è che chiedessero una vera e propria sovranità e di distaccarsi dall'Ucraina. Da quello che io sappia, addirittura c'è una citazione diretta al, al, um, alla <ride> provincia autonoma di Trento e Bolzano, eh, per esempio. pure Negli... in Canada, si costituiva uno stato federale con queste due province che avevano un minimo di indipendenza anche sul piano culturale. Oltre a non avere le bombe sulla testa, e infine. Mi pare evidente che la pretesa della NATO di portare le sue basi missilistiche a 600 km da, da Mosca era una pretesa, è una pretesa inaccettabile. È ovvio che si va alla guerra, all'escalation. Quindi, vedendo le cose in questo modo, io ho immaginato un, come dico, un teatro politico. Ho, ho, ho sostenuto la politica è anche estetica e a maggior ragione la politica internazionale quindi immaginavo questo percorso stavo bello tranquillo finché cinque giorni fa sono andato a dormire la mattina dopo mi sono svegliato in un altro mondo con le truppe di, di Mosca che avevano cominciato l'attacco e nel tentativo di darmi ancora una spiegazione razionale eh, allora ho corretto quello che avevo sostenuto, ho riconosciuto di aver sbagliato, le cose non sono andate come avevo immaginato e ho immaginato un altro scenario che non sia quello completamente irrazionale di una guerra generalizzata e questo scenario vede per l'appunto um, un confronto fra l'Europa e la Russia però portato avanti sul piano militare soltanto, ma neanche dall'Unione Europea alla fine, da quattro stati dell'Unione Europea, che sono Italia, Francia, Germania e Inghilterra, che sono quelli che si sono impegnati a fornire materiale bellico, che di per sé è già una dichiarazione di guerra, e tuttavia anche questo scenario mi lascia proprio, come dire, sconcertato, veramente sconcertato. Perché sul terreno, ma poi insomma io sono, guarda, più che dire quello che penso, perché sono, sono, sono incapaci in questo momento di dare una spiegazione, sono più interessato ad ascoltare voi, perché io non riesco veramente a capire che cosa stia succedendo in questo momento. Cosa vogliamo fare? Una guerra contro la Russia al centro dell'Europa, su un terreno peraltro escludendo l'escalation nucleare che altrimenti a quel punto lasciamo stare non vale più neanche la pena di discutere una guerra al centro dell'Europa in Ucraina con la Russia significa combattere contro un avversario che è militarmente è cinque volte superiore alle forze europee a me sembra un assurdo tutto questo non lo so Chiedo a voi, illuminatemi, ditemi quello che pensate, perché io in questa situazione non riesco a capirla. Eh, so, per, eh, galanteria, per galanteria passo la parola a Laura, non l'ho fatto prima perché la vedevo impegnata con il suo bellissimo bambino. Vai Laura. Cosa ne pensi? Insomma, di... Buonasera a tutti. Io ogni tanto scuravo la telecamera perché sono in compagnia, eh, però, ecco, eh, però ho ascoltato bene. La situazione è preoccupante perché, come diceva Fraioli, è vero eh, che eh, pensare di poter combattere eh, l'armata russa... Eh, lascio un po' perplessi il problema è che in questo momento lo stallo è che se non si fa nulla la Russia sa che comunque noi non faremo nulla e può avanzare quanto vuole se andiamo avanti le conseguenze sarebbero nefaste come giustamente diceva Fraioli quindi condivido, condivido con lei eh, le perplessità e, e il non sapere che fare secondo me in questo momento l'unico pensiero, com pensiero, pensiero come si sta già facendo l'unico pensiero come si sta già facendo alle popolazioni che hanno bisogno eh, noi abbiamo lanciato con la Caritas la raccolta beni di prima necessità ma l'hanno fatto già tantissime associazioni quindi per adesso in effetti a mio avviso l'unico aiuto che si dovrebbe dare è quello umanitario l'unico avviso che si dovrebbe dare è quello umanitario eh, per il resto ho delle perplessità date dal fatto che come ti muovi ti muovi, smuovi comunque qualcosa perché ripeto non fare nulla significa legittimare la Russia come anche altre nazioni eh, belliche perché sono nazioni belliche eh, a poter avanzare, il non far nulla, il prendere posizione anche lì eh, purtroppo accelere, accelererebbe un processo che si potrebbe in qualche modo fermare attraverso la diplomazia, perché io ancora ci credo nella diplomazia e ci credo, forse hanno tardato anche a a prendere parte ai tavoli non si sa perché abbiano tardato non si sa perché capisco l'Ucraina e in questo momento sono dalla loro parte dal punto di vista umanitario d'altra parte è vero anche che tante volte si deve fare i conti poi con la realtà e capire qual è la cosa migliore proprio per i cittadini eh, Salvo ti, ti vedevo giustamente Impaziente. Salvo qui, impaziente. Perché... Eh, eh, che... Lo sai salvo che in quanto noi redazione del Movimento parliamo sempre per ultimi, quindi salvo, quindi salvo Garufi. Allora, il problema, il limite, penso, come sempre, è quello che noi discutiamo molto sugli effetti senza eh, vedere lo stretto collegamento con ciò con le cause che hanno determinato questi effetti che non sempre sono cause di geopolitica intesa nel senso tradizionale del termine mi spiego concretamente io non credo che esista un complotto internazionale ma io credo che nel capitalismo sia inderizzeca in la radice della guerra proprio perché è il principio di concorrenza che determina delle lotte interne fra lobby in questo caso mi permetto di dire la lobby di due come dire, oligarchie criminali. Da un lato c'è l'oligarchia che, in qualche modo, fu legata alle, alle, nel periodo delle elezioni di Trump alla, alla lotta che si fece contro l'oligarchia clintoniana e democratica. Dall'altro lato c'è quella oligarchia liberal che paradossalmente a me sembra la più criminale dei fatti che non ha fatto altro che provocare destabilizzazioni in tutto il mondo mi permetto di ricordarvi che il Nord Africa è stato devastato da un intervento destabilizzante portato avanti allora dalla Francia ma con la complicità degli Stati Uniti. L'America, dove si sono avute elezioni truccate e solo un cieco non vedrebbe che furono truccate, è stata destabilizzata dai fatti che ricordiamo tutti immediatamente dopo l'elezione di Biden. Adesso dovrebbero far fuori, dovrebbero far fuori Putin, perché la, la verità è questa, che la Russia subisce da anni, ma direi da sempre, un attacco destabilizzante attraverso, come dire, un'infiltrazione del consumismo di tipo liberal-americano che arriva sotto le porte di casa sua, ecco perché io penso che in questo conflitto noi abbiamo una parte che è la parte americana e non europea gli europei sono i bravi don rodrigo e l'america una parte che è la parte americana che ha subito approfittato di una situazione per arrivare all'obiettivo che aveva in testa fin dall'inizio quello delle sanzioni e, delle rap e della rapina della banca centrale russa tutto questo con un gioco di masse media veramente abile e questo bisogna tagliare atto in cui praticamente si provoca l'odosso ben sapendo come dire il suo nudo modo di intervenire per demonizzarlo, farlo diventare il nuovo Saddam Hussein, farlo diventare il nuovo Gheddafi o farlo diventare peggio il nuovo Hitler. E su quest'onda lo si stringe d'assegno in una maniera indecorosa, chiarisco, massimo dispetto per l'eroico da questo punto di vista popolo ucraino, che è russo, perché pochissimi sanno che la cosiddetta lingua ucraina, ma sicuramente l'amico Fiorenzo Fraioni lo sa meglio di me, altro non è che una piccola variante del russo, tant'è vero che alle volte si dite pronunciare ucraina, altre volte ucraina, dipende da quale lingua si usa ma come vedete è una differenza d'accento. se puoi concludere per, per quel discorso degli interventi ho già finito Questo no è. no ho già finito, non, non devi aggiungere altro Penso che gli amici abbiano delle idee più illuminanti No, vabbè, si dibatte per carità, ognuno ha il suo punto di vista qui per fortuna non siamo in quelle fognature di trasmissioni come io amo definirle della televisione dove c'è un unico punto di vista e non, non si può eh, sgarrare dalla linea tracciata uh, Salvo Carcò ma guarda io devo dire intanto un dato sul quale vorrei far riflettere diciamo, anche, anche gli ospiti uno, eh, una condanna netta su tutti gli atti di guerra ovviamente, perché questo bisogna comunque dirlo chiaro e forte, perché gli atti di guerra sono sempre da condannare, eh, specialmente quando... Eh, questi atti di guerra non si combattono più come si faceva una volta ai tempi dei Romani dove si scontravano degli eserciti ma poi alla fine eh, ovviamente anche i civili, le donne i bambini, insomma, le persone che sono inermi si trovano ad essere eh, immersi in questa sorta di, eh, di buio assoluto eh, dove la ragione ormai non, non esiste più. detto questo io però condivido in qualche modo l'analisi che fa Salvo Garufi, cioè mi trovo d'accordo, nel senso che io non do per scontato eh, il, il fatto che in questo momento Putin venga eh, dipinto come il Dracula della situazione, perché, perché storicamente ci sono degli errori che sono stati consumati, perseverati, eh, e, e, e ancora di più eh, come dire assecondati eh, dopo il crollo ovviamente dell'Unione Sovietica quando crollò di fatto l'Unione Sovietica e certo rimase aperto tutto un, eh, un territorio inesplorato eh, con l'unica potenza di fatto che dice l'epoca e cioè gli Stati Uniti d'America, e quindi tutto ciò che poi è scaturito. Detto questo, la cosa che però in qualche modo a me eh, fa ribrezzo è che in tutta questa situazione l'unico elemento insignificante, insensibile, inetto, appare di fatto l'Unione Europea perché eh, questa, questa crisi eh, eh, ucraina di fatto sta segnando per chi non, non lo avesse ancora capito, è eh, l'assoluta inconsistenza della, della comunità europea. Cioè noi siamo veramente dei burattini in mano in questo momento a, a, agli Stati Uniti d'America. Né più e né meno. Come i vecchi eh, pupi siciliani, ecco, noi siamo eh, proprio i pupi, i pupari evidentemente stanno, stanno da un'altra parte. Cosa fa poi alla fine eh, l'Unione Europea? Si sta comportando esattamente come quando di fronte ad un incendio il pompiere, anziché andarci con le pompe d'acqua per calmerare l'incendio, ci va invece con la benzina perché io non riesco a capire e ad immaginarmi come eh, il tentativo di sedare gli animi, di eh, riportare alla ragione di fatto anni di, eh, di maltrattamento da parte, da parte della Nato nei confronti di quei territori venga fatto attraverso la fornitura di armi ancora, addirittura oggi si è parlato di quasi 500 milioni di euro che sono stati stanziati dalla comunità europea per finanziare le armi per, eh, e, e per eh, ingrassare ancora di più la guerriglia eh, in Ucraina quindi questo è l'elemento che secondo me eh, mi fa scandalo. e la preoccupazione ancora di più di, una, eh, di un racconto, di una narrazione che ahimè c'è però, come dire, da parte della gente sta passando l'idea che Putin sia il cattivo della situazione sì. ora in parte sì. ha una sua responsabilità ovviamente Putin così come eh, in parte è più, forte, è più, più forte. che in parte ce l'ha eh, tutta eh, l'Unione Europea, sì. anche perché in questo momento c'è l'accusa contro la Russia, contro Putin, sì, contro no. la politica eh, best di best Putin best. e della Russia, però ecco, non ho ancora sentito da parte di moltissimi commentatori una critica alla politica dell'Unione Europea, una critica alla politica espansionistica dell'Arabia. Questo è come se noi ci fossimo un'altra volta accecati di fronte, di fronte ad un problema evidente, cioè l'atto concreto della guerra, e di fronte però a tutte le soluzioni che in questo momento stanno proponendo l'Unione Europea, Draghi e quant'altro. Quindi io sono estremamente critico. Mi auguro tuttavia, come dice eh, L'avvocato Ilaci, eh, che la diplomazia veramente riprenda le fila della discussione. Quindi, piuttosto che l'Europa incrementare e incentivare eh, le spese per eh, gli armamenti, costringano invece la classe dirigente ucraina a scendere a, a compromesso. Stante le ultime notizie, mi pare che le proposte fatte da Putin. Ecco, siano, dal mio punto di vista, modestissimo punto di vista, assolutamente ragionevoli. E se non si riesce a discutere sulle proposte di Putin, ecco, mi pare che i problemi siano altri, di natura espansionistica e, e di natura colonizzatrice, così come è nella storia del degli Stati Uniti d'America, della Nato e, e di chi in qualche modo... È, in, è entrato in quel sistema questa è la mia opinione se posso Giuseppe Salvo Carco Salvo Carco oh. scusa un attimo Laura oh. si sì, dimmi puoi, puoi spegnere un attimo il microfono voglio controllare una cosa va bene c'è un riverbero ma non è, ho capito da dove proviamo allora eh, sì, anche se volevo dire qualcosa io ti passo la parola volentieri Laura. Vai. no volevo solo dire che è il tavolo però eh, a mio avviso deve esserci un, uno è un unico soggetto individuato dall'Unione Europea e che sia super parte, o dall'Unione Europea da un lato insieme magari alla Russia dall'altro e che si sieda al tavolo ma uno è un unico soggetto e purtroppo in questo momento non può essere il presidente ucraino, deve essere una persona super partes che prenda le varie richieste e riesca a mediare tra le parti. Ma questo secondo me sarebbe dovuto fare prima, ma forse prima non c'era l'interesse. o si è Anche l'Unione Europea in questo momento non ha più le carte in regola per potersi e eh, eh, ci deve essere infatti deve non essere non individuato manegra, un altro soggetto se permettete so. con, molta, con molta buona educazione avete ragione ma vi comunico che l'Ungheria di Orban ha proibito il transito delle colonne che portano le armi quindi in questo momento l'unica speranza di pace è nell'Ungheria di Orban scusate Eh, no, vabbè, io solo, solo per aggiungere così un altro spunto di qualche spunto di riflessione ai discorsi interessanti che sono stati fatti da un punto di vista geopolitico, da un punto di vista economico, per carità, ma come al solito io penso che ci sia qualcos'altro, qualcosa di più spirituale. Ora, è vero che per stessa ammissione dei generali americani c'è quel famoso video dove ne parlano di strategia a livello mondiale le due guerre mondiali sono nate per impedire l'unificazione dell'economia eh, tedesca con quella russa e quindi sicuramente c'è un interesse economico e strategico anche perché sappiamo benissimo che gli Stati Uniti e l'Inghilterra sono, e anche i paesi famosi dei cinque occhi cioè Australia, Canada, Nuova Zelanda eccetera sono uh, tassolograzie, cioè, eh, basano la loro economia sui traffici marittimi e un'unificazione economica di Germania, Russia e possibilmente anche Cina li taglierebbe di fatto fuori perché permetterebbe la costruzione di infrastrutture eh, euroasiatiche e, e di fatto renderebbe la flotta navale solamente un peso, quindi sicuramente c'è il discorso economico però qualora dovesse scatenarsi una guerra mondiale eh, è inevitabile l'utilizzo delle armi atomiche anche qui è un ragionamento che trova i suoi limiti perché qualunque persona che conosce un minimo di strategia militare sa che per quanto la volontà sia di rimanere in una guerra convenzionale qualora uno dei due avversari si vedesse circondato e presto sconfitto sarebbe costretto a utilizzare le armi atomiche Quindi, un utilizzo delle armi atomiche di fatto renderebbe antieconomico qualunque tipo di guerra di questo tipo perché non ci sarebbe più niente eh, eh, rimasto intero, rimasto vivo, rimasto cioè, l'ambiente distrutto, le popolazioni annientate quindi io credo che ci sia qualcosa di più profondo, è proprio uno scontro di civiltà ed è esattamente questo il motivo che sta muovendo non i popoli ma i governanti dei popoli ovviamente sto parlando occidentali nel muovere la guerra questa forma di guerra perché espandere la nato progressivamente sempre più a est di fatto costringe alla difesa la russia dal momento che si mettono i missili nucleari in Ucraina, che è quello che vuole fare eh, di fatto la Nato e dal momento che il Presidente Ucraino poco prima dello scoppio della guerra, anziché buttare acqua sul fuoco, butta benzina sul fuoco chiedendo l'adesione alla Nato e all'Unione Europea, era ovvio quindi la conseguenza dell'invasione dal momento che si mettono i missili a pochi chilometri dal Cremellino dove non ci sarebbe nemmeno il tempo materiale per i deputati di scendere nei bunker in caso di attacco, proprio di questo stiamo parlando, è normale che la reazione russa ci sarebbe stata e già abbiamo avuto un esempio storico quando l'unione sovietica allora voleva mettere i missili a cuba che erano a due passi da, dalle città americane quindi eh, la motivazione secondo me è più profonda ho detto che uno scontro di civiltà il problema è che eh, il modello eh, di società che vuole imporre eh, vuole imporre l'Occidente, ma soprattutto l'Unione Europea, più che gli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti è vero che c'è un fronte democratico che sta marcando questa posizione, ma c'è una lotta che non, non è raccontata nei media, soprattutto italiani, ma esiste, c'è una lotta negli Stati Uniti, ci sono governatori che si sono ribellati alle leggi di Biden e che le hanno disattese, De Santis ha annullato tutti gli obblighi, per esempio, durante la pandemia, ha messo 50.000 euro di multa alle aziende che chiedevano il vaccino ai propri dipendenti, 30.000 euro di multa alle aziende che chiedevano la mascherina per chi entrava nei, nei negozi. Quindi, voglio dire, è, è, è dietro De Santis. Ricordo, governatore alla Freud, ci sono altri governatori degli Stati Uniti che si sono aggregati a questa visione. Quindi, c'è uno scontro in atto. Negli Stati Uniti, in, in Europa, no. L'Europa è diventata la roccaforte di questa visione del mondo. Questa visione del mondo che ha trovato una barriera lì, una visione del mondo che vuole il gender, una visione del mondo che vuole l'omologazione, una visione del mondo che vuole eh, di fatto eh, un dominio sulla popolazione, la, la moneta digitale con tutto ciò che ne consegue. Sono discorsi che da due anni facciamo, quindi bene o male chi ci ascolta riconosce. E, e a questo chi si è opposto dall'altra parte? Dall'altra parte si è opposto Putin tanto è vero che lì sono al, al 5% di vaccinazioni, tanto è vero che lì il gender nelle scuole non solo non è entrato, ma addirittura hanno messo leggi per, eh, per vietarlo, lì si sta ricostruendo la chiesa ortodossa, mentre qui la chiesa di fatto eh, la stanno distruggendo, quindi eh, le persone hanno perso qualunque tipo di appiglio spirituale, e questo è il motivo secondo me più profondo dello scontro, che non è solo un motivo economico, però, il mio punto di vista magari mi sbaglio Fraioli ma intanto io vorrei mettere alcuni puntini sulle, lei non dobbiamo dimenticare alcuni dati di fatto vi ricordo che il corrispondente della RAI da Mosca, Marchinero è stato recentemente ripreso perché si è permesso di ricordare l'avanzata verso est della Nato dal 90 ad oggi siete a conoscenza di questo fatto sì, così come sarete a conoscenza del fatto che l'informazione in Italia, non soltanto in Italia ma in particolar modo in Italia è un'informazione di regime ormai per cui gli italiani non sanno nulla di quello che accade veramente e infine vorrei ricordarvi che non solo c'era questa minacciata questa questa minaccia di adesione che si aprisse un percorso di adesione dell'ingresso dell'Ucraina della, dell nella Nato e nell'Unione Europea ma che c'è stata una guerra durata otto anni condotta dall'esercito ucraino a danno delle popolazioni del Donbass che ha fatto 15.000 morti e che l'attuale regime che c'è in Ucraina è arrivato al potere abbattendo con un colpo di Stato appoggiato da formazioni neofasciste un governo democraticamente eletto, quello di Yanukovych, che non è che avesse il 90% dei consensi. Yanukovych aveva vinto con un, con un piccolo margine. Quindi c'era, prima del 2014, una situazione di, come dire, di dialettica politica in Ucraina. L'opposizione, se fosse stata un'opposizione democratica, avrebbe potuto lavorare per prendere poi il governo del paese, cinque anni dopo, invece hanno scelto la via di un colpo di Stato sanguinoso, vi ricordo i fatti di Odessa, e quindi ci troviamo oggi con una nazione, la Russia, che davanti all'insieme di questi fatti, di fatto, si trovava nell'angolo. E il fatto che Mark Junaro abbia ricordato questo dato di fatto, è stato sufficiente perché gli venisse tolta, la parola sostanzialmente allora eh, ti informo capito. che ti informo a proposito di questo che l'etta ha intervenuto chiedendo la rimozione notizia di, di poco fa allora io in linea di principio sarei d'accordo con salvo garcò che dice che la guerra va sempre evitata ma per esempio si poteva evitare la guerra contro hitler allora io sostengo che oggi il ruolo di hitler è impersonato dall'Unione Europea non so fino a che punto appoggiata anche dagli Stati Uniti d'America. Ma certamente l'Unione Europea, dal punto di vista geopolitico, è un cancro. E quanto di peggio ci possa, si possa immaginare, una architettura statuale assolutamente inedita, disfunzionale, che ha del tutto sottratto ai popoli europei a tutti i popoli europei la possibilità di intervenire democraticamente nelle scelte perché oggi noi ci troviamo davanti a una commissione europea che decide senza che i parlamenti possano interloquire vi voglio ricordare per esempio che in questa circostanza l'intero arco parlamentare tace e appoggia il governo Draghi che è un governo che è stato imposto all'Italia dall'esterno questa è la situazione e non se ne può nemmeno parlare perché sui media un discorso come quello che ho appena fatto non ha diritto di cittadinanza e tutto questo accade dopo due anni di follia e di terrore imposti con la psicopandemia. Allora io dico che forse è stato messo Putin è stato messo con le spalle al muro e non poteva fare altro rispetto a quello che ha fatto. Eh, chiedo scusa io devo salutarvi sì. okay, Giuseppe io Laura. vi saluto adesso se vi trovo sì, tra, pe, tra le 8 e 30 rientro penso di, ci troverai sai questa intenzione intanto allora ti salutiamo Vi eh, chiedo scusa ma no no capisco di è, Mario, stata che è il bambino piccolo sì sì, sì non ti preoccupare il eh, allora. tempo di metterlo insomma a letto è eh, poi certo vi... certo mi raggiungo, Ok, a dopo allora, a dopo, a dopo. nel frattempo anche aspettiamo l'arrivo di Mosca che era tra gli invitati, allora io ehm, voglio cogliere la palla al bazzo di quello che ha detto eh, Fiorenzo per farvi vedere un video e eh, così lo, oltre a voi lo guarderà anche chi ci ascolta e si farà un po' l'idea di quello che è l'informazione adesso in Italia. Non mi pronuncio sul conflitto e sulle ragioni perché per farlo dovrei informarmi da quei media che dicono di essere sul posto e che dovrebbero raccontarmi la verità. Però com'è che nemmeno un giorno di guerra e già abbiamo visto Immagini di un videogioco di guerra spacciate per immagini in diretta dagli eventi Giornalista con elmetto e giubbetto antiproiettile con dietro persone che si fanno i fatti loro E una nonnina che va tranquillamente a fare la spesa Magari nella borsa delle mine anti-uomo Giornalista con elmetto con dietro la gente in fila tranquilla Altra giornalista con elmetto e con dietro la gente in fila tranquilla Tranquilla. Giornalista con elmetto con dietro il turista che fa le foto. Squadra aerea spacciata come attuale. Impressionanti le immagini dei MiG-35 e Sukhoi 57 che sorvolano indisturbati le città ucraine. Informazioni compatte come in una parata militare. Che infatti è esattamente una parata militare del 2020. Fake news di combattimenti fasulli, esplosione in Cina del 2015 passata come bombardamento notturno della Russia, video di militari che bruciano plastica per creare finte colonne di fumo, video di militari tra la gente con fotografi al seguito in mezzo alla folla che li ignora e continua a farsi i fatti propri, giornalisti che intervistano chi parte in pullman da Roma per andare in Ucraina, nonostante che ci sarebbe una guerra, con assembramento di microfoni per intervistare persone senza mascherina. Poi la solita giornalista con elmetto e giubbetto anti qualcosa. Siamo venuti alla stazione dell'autobus per vedere com'è qui eh, la situazione. Ci sono moltissime persone che ci hanno... Ci sono moltissime persone, come potete vedere, queste sono le moltissime persone. E poi un bel collegamento in diretta con la gente dietro tranquilla in fila al bancomat, mentre per l'inviato stanno bombardando. Uh, eh... Nicola, Nicola, Nicola, Nicola, scusa, devo mettermi un attimo a riparo perché stanno bombardando Andrei... E va a ripararsi in un inutile angolo a cielo aperto Ok, stay here, stay here, stay here Ok, All hanno ripreso i bombardamenti in questo momento ma uh, è tutto sotto controllo <ride> Solo che è meglio stare un po' a riparo, ecco È meglio stare un po' al riparo Mentre invece l'operatore che lo riprende stay here, stay here, stay here Puoi stare lì tranquillo Dai, venitemi a dire che sono io che non ho rispetto per gli eventi Mentre voi credete a ciarlatani come questi O come quelli che davanti insultano chi non obbedisce al vile affarista E poi, fuori onda Mentre si parla di questi eventi e di cittadini in pericolo di vita Se ne escono così migliaia Di migliaia di persone che si sono integrate nel nostro paese Che sono in questo momento tutte in una condizione terribile di... Ucraine, cameriere, badanti, amanti, capito? E poi immagini fake, una dietro l'altra, con le storie più disparate, pur di portare a casa un servizio da dare in pasto al gregge che senza farsi domande dirà… L'hanno detto al telegiornale? Le notizie sono una cosa seria. Perché le notizie sono una cosa seria. Fidati dei professionisti dell'informazione. Fidati dei professionisti dell'informazione. Scegli gli editori responsabili. Scegli gli editori responsabili. Scegli la serietà. Scegli la serietà. Scegli la serietà. Scegli la serietà. Scegli la serietà. Scegli la serietà. Scegli la serietà. Scegli la serietà. Scegli la serietà. Scegli la serietà. La serietà sceglie. La serietà sceglie. La serietà sceglie. La serietà Questo è un video di un altro famoso blogger, Silver Nervuti, che penso che ha dato qualche spunto di riflessione. Qualcuno vuole dire qualcosa a tal proposito? A caldo? Vai, vai. Geruch allora io credo pur essendo sostanzialmente d'accordo con l'impostazione di questo video perché è vero però credo che sia un errore combattere chi ha armi ben superiori con le stesse armi praticamente c'è da un lato Ora so che farò sorridere qualcuno. C'è da un lato la letteratura e dall'altro lato c'è il giornalismo. L'unica maniera di combattere l'egemonia culturale della, delle, come dire, della superficialità, della superficialità orguerriana è quella di andare a guardare attentamente cosa i maestri ci hanno detto nei secoli, perché il problema è sempre questo. Chi controlla l'informazione, e l'informazione può essere o di natura letteraria e profonda, o di natura giornalistica e profonda. Sicuramente direbbero gli, gli storici francesi a venimenziare che per i teorici della nuova storia era la maniera più sbagliata di fare storia. Che cosa voglio dire? Quello che ti dicevi tu, questo è un conflitto di civiltà, vero? È anche vero che c'è una lotta di classe di tipo marchistiano, vero. È anche vero che c'è una lotta di identità nazionale, il che significa che la storia è fatta di scatole cinesi all'interno delle quali ci sono delle bolle ideologiche in continuo conflitto che tutto comprendono. Ora lo dico a Carcò che ha, come dire, giustamente una cultura d'origine di tipo socialista, e lo dico con tutta l'amicizia, quello che dobbiamo capire è che noi abbiamo avuto una guerra, abbiamo avuto e speriamo che continueremo ad averla, perché la guerra vera non scoppia adesso, la guerra vera sarà quando sarà il momento che la Cina si prenderà a Taiwan e vedrete quello che succede, perché questa è la prova generale della terza guerra mondiale per ora l'unione europea viene usata tanto per cambiare come dire, come laboratorio come prova generale e che cosa voglio dire la guerra dura dal momento dell'espansione francese napoleonica a oggi non la voglio fare lui. Voglio solo dire che noi abbiamo da un lato il capitalismo di origine pirata e dall'altro lato un tentativo di rispondere a quella forma di materializzazione, di cosificazione degli individui di diversa natura, o di natura socialista o di natura di tipo nazionalista la furbizia loro qual è stata che hanno preso gli estremi di queste due cose lo stalinismo, Hitler e l'hanno fatto diventare le due cose è accaduto un fenomeno di scambiare la parte per il tutto che è servita solo all'unico che voleva dominare il mondo che è il capitalismo americano io credo che ci sia solo un mostro ed è il principio intrinseco del capitalismo che, che deve arrivare al mondo unico e ci arriverà se noi continueremo a trascurare, dico noi, parlo di quelli che non lo condividono, a trascurare l'aspetto essenziale, cioè la riconquista di un'egemonia culturale che è quella che fece il grande rinascimento che aveva idee ben più consistenti scusate la strattezza del discorso io ho finito tanto siete in condizione di completare il ragionamento anche per i fatti vostri avendo la cultura per capirlo. Fiorenzo su Garufi e sul Servizio Ma vedo che amate parlare Grandi di massimi sistemi, però io torno sulla ricerca della verità attuale oggi, oggi assistiamo a questo: che l'Unione Europea sta appoggiando con le armi, addirittura un regime nazista. Perché Putin che cosa ha chiesto? Ha chiesto certamente la demilitarizzazione dell'Ucraina, quindi una zona cuscinetto, una richiesta di natura geopolitica. Ma ha chiesto anche la denazificazione dell'Ucraina. Cioè questa gente che è arrivata al potere con il colpo di Stato sanguinosa deve essere messa da parte. Poi si torni ad elezioni. L'Ucraina faccia il suo percorso politico, certo, non può che essere per vincoli geopolitici un paese cuscinetto, un paese che non sta né con la Federazione Russa e né con la Nato o con l'Unione Europea ma questa richiesta di Putin io credo che sia una richiesta che debba essere appoggiata perché in Ucraina il governo è controllato da una banda di nazisti davanti a questo non si possono chiudere gli occhi far finta di nulla quindi Putin ha avanzato due richieste assolutamente ragionevoli non venite a minacciarmi in casa con i vostri missili denazifichiamo insieme l'Ucraina perché il popolo ucraino è il primo che ha l'interesse a liberarsi da questa banda di nazisti. Ripeto, nel 2014 il governo Yanukovych aveva un piccolo margine di maggioranza. Quindi la dialettica politica interna ad un'Ucraina pacificata e resa territorio neutrale, sarebbe la fortuna per il popolo ucraino, questa dialettica politica può riprendere. Perché non, non, non può riprendere? Perché davanti a delle ovvie richieste da parte della Russia si è deciso di rispondere non solo con le sanzioni come ha detto Biden che ha ventilato la minaccia di una, di una guerra nucleare ma quattro paesi europei non l'Unione Europea quattro paesi europei si sono affrettati a dire che manderanno le armi anche l'Italia noi ci troviamo di fatto già in guerra contro la federazione russa e questa decisione è stata presa da un autocrate Draghi, che non si capisce bene come sia arrivato alla guida del paese, ed è appoggiato da tutti i partiti dell'arco parlamentare. Partiti che si sono completamente appiattiti. Anche questo va ricordato, mi sto ripetendo, sulla narrazione psicopandemica. Per due anni ci hanno chiuso in casa, ci hanno costretto a inaugurarci questi sieri sperimentali. Ci sono un milione di italiani ultra cinquantenni che non possono lavorare. E adesso andiamo in guerra con, con, con, con la Russia per volontà di chi? C'è stato un dibattito in Parlamento? Tutto tace. Noi siamo la dittatura oggi. Se c'è una dittatura al mondo è un'Unione Europea. Dopodiché tutti i discorsi che possiamo fare sono interessanti per approfondire cercare di capire quali sono le grandi forze che muovono la storia. Ma oggi bisogna occuparsi dell'attualità e denunciare con forza questa realtà delle cose una realtà che può essere detta soltanto in piccoli canali come questo perché io parlo con tante persone io sono rimasto in contatto con tanti miei amici in Italia ma la stragrande maggioranza che non partecipa a questo dibattito che è il dibattito di una minoranza quando parlo con loro mi fanno rabbrividire perché mi rendo conto che non sanno assolutamente nulla perché se non glielo dice la televisione, loro non sanno che in Ucraina il governo è un governo di nazisti. Nazisti! E questo non può essere negato, ci sono le prove, ci sono le dichiarazioni. Eh, ehm, Fiorenzo, Fiorenzo. Sì. a te a proposito, per chiarire anche al pubblico, che magari appunto come dici tu non è informato, eh, io personalmente non credo che sia questo il motivo del, dell della guerra di Putin, anche se è vero che è tra le condizioni che ha chiesto. Però non, non è un'esagerazione: scusami, no, scusami, ah, scusami. che la Nato non avanzi, quindi che l'Ucraina diventi un paese cuscinetto, richiesta assolutamente ragionevole, e che sia denazificata. Si sì, parla di demilitarizzazione, parla della Crimea. La condizione che ormai è russa e non può essere più discussa, questa cosa è E eh, delle due repubbliche e delle due repubbliche che devono essere indipendenti nemmeno annesse alla Russia. Queste sono le condizioni, sopra sì, sì, Ma soprattutto chiedete eh. che finiscono i bombardamenti, no? Eh, ma su, sulla nazificazione, io no, no, ho, ho detto questo tu non ci vivi lì, ma se ci vivessi eh, tutti i giorni, tutte le settimane, no? Ma se polizia, lo faccio, lo so squarciata dalle bombe dei mortai dell'esercito ucraino. No. Fiorenzo, io non... Giuseppe a per... No, scusate, no, scusate. A... A... A... A... Un attimo. Un attimo, attimo, un attimo, un attimo. la voce di No, no, ma un attimo, però così no, non No, no così so non le del dell'Ucraina. Basta, sì. solo questo. No, no, vero. un attimo, allora, a causa va. di quello che dice Fiorenzo. Parliamo una alla volta, per favore. Allora, eh... Dicevo, eh, io anzi, volevo pur dicendo che non era la condizione principale, volevo anzi, dare supporto a quello che sostenevi tu. Dicendo che non è un'esagerazione quando tu parli di nazismo. Perché loro. No, però, se non mi facevi finire, non si poteva capire. Perché loro pubblicamente espongono bandiere sia nei luoghi pubblici che nei loro uffici, nelle, nelle loro divise eh, naziste, svastiche, eccetera, eccetera. Quindi non è un'esagerazione come siamo abituati di solito a sentire, eh, lì ci sono i nazisti, lì ci sono i fascisti, eccetera, eccetera. Eh, questa come prima cosa seconda cosa Donbass eh, e l'altra repubblica non, non la so pronunciare bene non è vero che sono le più povere sono le, le due regioni più ricche addirittura ci sono le miniere di litio. devastate in questo senso devastate sì perché devastate. sono otto anni che vengono bombardate Perfetto. dalle cioè, che è quello che è stato detto sì ma il mio era un chiarimento alla posizione di Faioli che poteva essere fraintesa da chi ci ascoltava come un'esagerazione, per questo dico fammi finire di, di esprimere il mio pensiero ok, ehm, Salvo Carcon e Ma poi guarda, voglio fare una cosa eh, sì, io volevo intervenire sulla questione dell'informazione dell mediatica sì, vai. Ci, sarà, vai ci sarà un motivo per il quale l'Italia attualmente si trova al 77 posto nell'informazione mondiale e, era un'inchiesta condotta dalla stampa, cioè pensate un po' che l'Italia eh, prima dell'Italia quindi in una situazione più, più, diciamo, più rosea si trova la Moldova il Nicaragua l'Armenia, cioè noi siamo dietro questi paesi come, come informazione, quindi cioè, immaginate un po' che questo tipo di eh, narrazione che stanno facendo i media è una narrazione di fatto in linea con la sua classifica, ahimè tragica e drammatica la cosa però che mi insospettisce è che mentre posso capire che mio padre mia zia, poveretta che non ha non ha, non ha, non, non ha possibilità ha soltanto come che so, la, la televisione e quindi può essere come dire, influenzato di questo. Io mi accorgo in realtà che questa narrazione passa anche attraverso una giustificazione di tipo storica, se volete, una motivazione anche di gente che non è analfabeta, cioè di gente che ha studiato, che ha gli strumenti, i mezzi per poter in qualche modo verificare se le notizie sono vere, sono concrete, sono quelle reali. E mi preoccupa questo atteggiamento perché noi stiamo assorbendo in maniera critica qualsiasi tipo di informazione. Ora che questo avvenga con mio padre o con mia zia, poveretta che sono analfabeto, posso anche dare una giustificazione. Il problema ancora più delicato è che queste notizie non vengono assolutamente filtrate sotto il come dire, il lume della ragione di chi ha gli strumenti per poterlo fare. Mi accorgo anche in alcune eh, motivazioni, eh, in alcuni dibattiti di Giuseppe Ament, tu sei, sei testimone molto spesso delle battute che si fanno sui social, no? cioè di gente che ti controbatte su posizioni, peraltro storiche, ecco, non i, eh, di tipo ideologico, eh, per cui io per esempio, eh, che come sa Salvo Garufi non ho una cultura di destra, ma che comunque provengo da una parte eh, di sinistra, anche se moderata, ma comunque di sinistra, vengo addirittura dipinto come il eh, fascistello di nuova, eh, di nuova generazione. Cioè è questo che a me dispiace, perché non dispiace? nel senso che purtroppo registro una situazione che è davvero disperata ha ragione Fraioli eh, io non lo so se questo è frutto eh, di nazismo di fascismo secondo me questo qui è frutto che non so io come non vero, accumulerei, campo, sono due cose diverse no, fascismo e nazismo arlando, eh, Salvo Carufi qui se, se è vero quello che diceva Nietzsche, stiamo ritornando un'altra volta in quello che rappresentava una volta il Medioevo no? cioè, cioè, il buio il, eh, il buio totale della ragione e, e allora a tal proposito e poi chiudo, poi chiudo mentre prima c'era la religione adesso c'è soltanto la religione dell'informazione e del potere capitalista ma eh, manco capitalista proprio finanziario è eh, quello che quello profumato tra l'altro, quello dolce, no? eh, il, il sapore dei soldi, il gusto del sol, dei, dei soldi, della moneta, non c'è altro oltre questo. Questa è la situazione, per cui altro che Putin andargli a spiegare che vedi che non è semplicemente un problema di tipo geopolitico, perché come appena tu ci parli di problema geopolitico e cerchi di giustificare o di motivare anche un atteggiamento critico Critico delle scelte che si stanno facendo e della posizione più scandalosa, prima ancora che della guerra di, di Putin, che sta assumendo l'Unione Europea. E ti dipingono come, eh, come nuovo virologo della situazione, perché cui abbiamo tutti parlato della no, cioè non, non siamo più in condizioni di poter dire la nostra. E stiamo vincendo. Secondo me, stiamo perdendo. Siamo semplicemente una sparuta minoranza. Ancora che manteniamo acceso il cervello, beh, forse, forse, forse, credo che anche a noi prima o poi lo spegneranno questo caspito di cervello. E questa è la preoccupazione principe. In qualche modo, mi lascia salvo, eh, mi lascio la mano. di quello che dici un attimo, salvo, e poi ti torno. No, mano. Te la sto ascoltando. No, no, eh, a supporto di quello che dici, perché è un tema a me caro, ma anche a te, sono due anni che ne parliamo, sappiamo benissimo che tipo di messaggi sono stati diffusi da tutte le aree politiche su questa pandemia, giusto? Che messaggi di terrore, da destra, da sinistra, da centro, sì. E questi messaggi di terrore erano validi fino ad alcuni giorni fa, ora c'è stato il carnevale, il carnevale, a mia memoria, è fatto dal giovedì grasso, sabato, domenica e martedì. Siccome non c'era alcuna esigenza, il terrore è stato continuato a essere diffuso eh, per il giovedì, il sabato e la domenica. Martedì, siccome domani in tutta Italia ci sono queste friappolate a favore dell'Ucraina. Eh, e io vorrei capire perché non contro la guerra ma a favore di una parte anche qui come si può essere contro la guerra favorendo solo una parte quando uno è contro una guerra è contro diciamo il conflitto quindi a favore di nessuna parte quindi ci sono queste fiaccolate a favore dell'Ucraina e non si potevano giustificare queste fiaccolate dopo che hanno manganellato le persone a Trieste perché andavano contro le leggi Covid assembrandosi quando stavano manifestando e allora improvvisamente guardate cosa è successo ma l'esempio di Militello può essere l'esempio di qualunque posto in Italia come il Covid è miracolosamente scomparso. Oggi. Sì. E attenzione, a proposito di, di, di... parlava delle menti che dovrebbero essere immune a, questo, a, diciamo, a, a questa propaganda. C'erano le scuole, c'erano i templi che devono formare il sapere, so. la conoscenza e il senso critico. Che fino a ieri dicevano ai ragazzi di avere terrore del covid e facevano le note per chi non portava la mascherina. E oggi, come se niente fosse, da un momento all'altro, hanno fatto questo, tutti... Cioè, è inconcepibile come gli insegnanti, io, io da insegnante mi vergogno della mia classe eh, lavoratrice, non abbiano il minimo dubbio su, sulla presa per il culo con di, mani, di manifesti dei vari sindaci, presidente di regione, di provincia, di, di, di, del governo a favore di queste di queste manifestazioni per il carnevale. Io, che sono se, stato sempre se per le riaperture, attenzione. Se posso darti non è che vi sì, passo subito, anche ti passo subito la parola. E fammi finire, scusa ah, fammi finire. No, perché... ti, passo ti passo immediatamente la parola dico, non riesco a capire come non si ci renda conto da un giorno all'altro del cambio di narrazione e come dice Salvo non lo capiscano persone che dovrebbero formare il senso critico dei ragazzi, prego Salvo ti volevo dire e eh, in questo senso Vado contro di me e a favore di Fiorenzo, perché quello che diceva lui obiettivamente è vero, atteniamoci alle, alle cose, perché per i grandi sistemi abbiamo i libri da scrivere, se li vogliamo scrivere, o abbiamo altri strumenti. Parliamo della situazione adesso, quello che io riprovero mi sono nel tempo vi ha portato a polemizzare con te e qualche volta anche con Salvo Calcò. È quello che voi cercate di fare dei ragionamenti, scusami la frase, con degli autentici beccini. Cioè, secondo me, se tu mi discuti della critica della ragione pura con eh, chi, chi lavora al bar, il cretino non è chi lavora a barri, il cretino sei tu. Quindi evidentemente avviene una specie di spasamento della comunicazione che ti porta automaticamente all'isolamento. Ora, parlare di militello e delle formazioni politiche, quindi non prendo parte per nessuno da questo no, punto. No, no, era un esempio perché in tutte le città no, in Italia è successo tu stai parlando politicamente parlando di subnormali cioè di gente che di politica non ne capisce niente e mi permetto di dire soprattutto quelli che si atteggiano a fare in contestazione e quelli che sono a favore dei giovani ma questo è un altro discorso chiusa parentesi quindi il problema reale l'hai detto adesso il problema reale è la scuola perché quando io davo il concorso a catena c'era un testo fondamentale, Salvo forse l'avrà avuto sotto mano, e si trattava di Louis Althusser, grande sociologo, filosofo francese, che parlava dei cosiddetti AIS. AIS significa Istituti di Indottinamento. E la scuola allora era al primo posto, oggi ci sono i media e la televisione. Quindi gli insegnanti in generale non sono un esempio di gente corta. Gli insegnanti in generale, almeno io penso, mi ricordano tante quelle maestre del periodo fascista che facevano scrivere ai bambini le poesie per Mussolini. È chiaro? Forse però, come dire, qua il problema è vero una cosa. Tu hai un territorio, che è il territorio del Dolmas, che è la Crimea, dal quale si controlla tutto il traffico marittimo, che si trova assolutamente devastato e ha ragione, io condivido al 100% quello che ha detto Flaioni, dai bombardamenti di questi nazisti, diciamolo pure, perché si è nazisti quando si è per il pensiero unico. E in Ucraina o Ucraina, che dir si voglia, si sta, sta vincendo il pensiero unico. Mi ricorda molto quello che... bellissimo romanzo di Orwell ecco la letteratura, il primato della letteratura che si intitolava Fiorina la spinistra quello che dovevano costringere tutti gli abitanti di Londra ad avere una piantina da spinistra che era il simbolo del perbenismo borghese e la alla fine fiorì dove ogni cosa era qualcosa di diverso dal naturale allora il problema è oggi che noi abbiamo un aggressore, è una situazione tipo quando Venzer e Lucia tentavano di sposarsi con Don Abbondio. L'aggressore sembra Venzer e Lucia e invece sono gli aggrediti. Don Abbondio sembra l'aggredito e invece è il complice dell'assessore. E qui mi permetto di dire che è vero quello che dici tu, caro Fiorenzo. L'Unione Europea è criminale, persino nel suo principio, nella sua formazione, nel suo concetto di euro, di euro senza Stato, e tutto quello che vuoi. Si tratta di una istituzione nazista, criminale, ma è un nazismo senza nome. Perché quel nazismo senza nome però è l'espressione di un nazismo che sta, che sta ancora prima. È quello stesso nazismo che lanciò la bomba atomica per motivi umanitari. E' quello stesso nazismo che fece scoppiare la seconda guerra mondiale per liberare la Polonia e la chiuse con la Polonia prigioniera all'ora dell'Unione Sovietica. Vedi qual è l'inganno dell'Unione Europea? Quindi l'Unione Europea va combattuta con tutti i mezzi, ma permettimi di dire... Come, come dire, un in più di radicalizzazione del senso culturale e il principio culturale dell'Unione Europea, così come è dato, che non funziona. Non so se... Certo, certo. 32. Eh, Assolutamente d'accordo, ma io sono uno storico... Eh, avversario dell'Unione Europea da, da, da anni sostengo che l'unica soluzione per l'Unione Europea come istituzione sia la sua distruzione ed eventualmente sì. ovviamente siccome si deve vivere, avere buoni rapporti con i paesi vicini ripensare radicalmente i rapporti istituzionali fra i paesi europei ripartendo per esempio dalla proposta di De Gaulle l'Europa dei popoli eh. sì. Cioè costruire se, se solo, un sì, vero sì. Stato federale e non un, un, un accrocco come quello che hanno fatto con un Parlamento che non ha neanche il potere di proporre leggi, per esempio, no? È soltanto una finzione messa lì per far credere alla gente che esista un Parlamento europeo che non ha nessun potere, solo per fare un esempio, ma è un discorso lungo. Eh, una Io cosa sono però per la detta l'Unione Europea in questa crisi eh, le do proprio ragione l'Unione Europea ha detto che l'Ucraina ha il diritto di scegliere a quale alleanza militare aderire vorrei chiedere all'Unione Europea però se questo principio vale anche per l'Italia se in Italia si può mettere in discussione la nostra uscita dalla Nato che cosa succederebbe <ride> se in Italia si proponesse l'uscita dalla Nato e ci fosse una Fiorenzo, maggioranza in tal senso non saremmo secondo voi aggrediti da, dagli Stati Uniti e dagli altri paesi della Nato? Fiorenzo ti devo fare vedere una cosa proprio a, a tale, al suffragio di tale eh, di tale tua argomentazione con un commento che farò dopo però allora vi condivido eh, l'immagine eh, così la facciamo vedere anche a chi ci ascolta ecco qua non so se mi sentite Ucraina l'editto di Fratelli d'Italia azioni disciplinari contro chi sostiene Putin dal quartier generale romano parte l'ordine di scuderia di fronte a un attacco militare all'occidente al di là delle responsabilità ci si schiera con i propri alleati quindi il ragionamento che mi viene da fare è se c'è un bullo che picchia un bambino siccome è amico nostro, al di là delle, delle responsabilità di come sono andati veramente i fatti che non ci interessano noi ci schieriamo con il bullo e lo picchiamo il bambino in difesa insieme al bullo e questa è la classe dirigente dell'opposizione e che fa riferimento a persone a livello internazionale come la Le Pen che si è schierata però eh, contro l'interventismo oh, in Ucraina dell'Unione Europea eh, che fa la finta amica di di Trump che ha detto addirittura che Putin è un, un genio proprio in questa uh, crisi specifica e, e, e vuole ergersi a patriota e sovranista que questa classe dirigente che dice queste cose vabbè ma se ne vado al diavolo e... no no no io dico va eh, questo, cioè, Voglio dire, no io, io lo faccio che, che mi piange il cuore qui. cioè io sono andato nella pagina di Giorgia Meloni e c'è un elenco di gente del partito che la insulta ma io non, non la insulto Perché? neanche ma no, considero la considero quella che è la mentecata, da poveraccia tutto e basta che, che cosa vuoi discutere? tu puoi discutere con leader politici ma che vuoi discutere con delle mezz'e calzetti come Salvini che mi ha stappato persino il voto dei recenti, come la Meloni, che mi ha strappato persino in voto per colpa tua, nel senso che non votato perché Eri non vincevo sbagliando. Scatto. Che io ero vicino. <ride> Ma stiamo parlando di nani. Se poi arriviamo a Letta, non lì non siamo neanche a livello di nani lì siamo a livello di come dire, ectoplasmi adattabili a qualsiasi situazione 5 stelle, ma i 5 stelle sono, non voglio fare nomi di locali, ma sono come i locali Ecco, guarda i locali, aspettano che, di vedere chi vince e saranno con chi vince magari ieri erano contro i ladri subito dopo la vittoria di giovanni bruttoni sono diventati bruttoniani ora che penso che potrebbe vincere lo musulman sono con gli musulmanci Questi sono ma di questa gente stai parlando ma che serietà puoi dare a questa gente Quindi no, no, sa, non è è il bisogna il... costruire un soggetto politico eh vabbè, no, che no. che sappia scaldinare questi concetti di destra e di sinistra per supportare gente come Fiorenzo Baiovi a poter parlare, da come dire, da stazioni televisive più decente? Perché no? Costruendo, cosa che ha tentato di fare, Trump, non so fino a che punto sta, costruendo come dire delle. Eh, ma quello che fece allora il Partito Comunista è eh, come dire, casa editrice, costruendo tele, televisioni alternative, dando spazio ai nostri intellettuali e smettendolo di essere i servi sciocchi degli altri scusami la passione no, no ma sono d'accordo però mi permetto di ricordarti che in un brevissimo colloquio che abbiamo avuto un sei mesi fa io ti dicevo proprio questo ci vuole un soggetto politico nuovo perché questi qua sono de degli emeriti imbecilli e, e non era per rancore non era per rancore lo sono davvero e, scusate ora io cioè io mi sono ritrovato d'accordo non con un comunista per modo di dire con un vero comunista guardate cosa vi faccio vedere adesso non so siete? Ok, inaccettabile attacco della Russia e di Putin contro l'Ucraina, dice la Meloni. L'Europa ripiombe in un passato che speravamo di non rivivere più, dimenticando che c'è stata una guerra eh, in Jugoslavia, quindi comunque ci sono state le guerre in Europa, non è vero eh, che... Oh, dico, okay. eh, occidente e comunità internazionale si unite nel mettere in campo ogni utile misura a sostegno di Kiev, di Kiev e del rispetto del diritto internazionale. Marco Rizzo, partito comunista italiano, cioè stiamo parlando all'opposto, sia della mia storia culturale che di quello che dovrebbe rappresentare per il sovranismo Giorgia Meloni in Italia, dice dopo la guerra pandemica, ora la vera guerra, l'Italia ne stia fuori, non coinvolgiamo il nostro popolo, già stremato economicamente, il governo Draghi non violi l'articolo 11 della Costituzione, questa è la situazione che gli USA hanno creato contro l'Europa no alla guerra ed è, è sottolineo un altro fatto molto importante che queste sanzioni tanto sbandierate colpiranno principalmente l'Europa, non la Russia perché anche la sospensione dello SWIFT comunque può essere aggirata dalla Russia perché c'è l'altro sistema che è quello cinese quindi noi stiamo eh, tagliandoci le palle detto in eh, linguaggio eh, elegante, francese e antico per, eh, per fare dispetto al, al nostro avversario, di questo si parla e la frase di prima cioè non è da una nana politica semplicemente come dici tu cioè da una persona che non ha visione politica non è una statista è da eh, anche una persona che trasmette dei disvalori cioè come si può dire al di là delle ragioni se una persona ha ragione, ha subito una violenza io devo stare contro quella persona solamente perché dobbiamo far fede all'alleanza. Cioè è, è un pensiero profondamente immorale, cioè non solo è, da mio È, però... è il fido realismo Il fido realismo Perché poi è la maniera per falsificare tutto e non essere veramente realisti. Scusami. No, ho finito. Chi vuole parlare? Salvo? Carconi. No, io sì. non... Non diciamo che non ho altro, altro da aggiungere rispetto al tema di stasera e certo ci sarebbe tantissimo da discutere eh, perché quando parlavo io non mi riferivo soltanto alla scuola certo se vado a parlare che so con il barista della critica della ragion pura di Kant è chiaro che non posso aspettarne da parte sì, del colleghi, una comprensione il problema è che c'è tutta, eh, invece, eh, non soltanto chi eh, diciamo, orbita all'interno della, della cultura, chiamiamola così, ma parlo anche di persone che eh, sono specializzate in altro, che hanno diciamo, un percorso di studio abbastanza formativo, se volete, specialistico, che comunque, come dicevo io, sono attrezzati per poter discernere e verificare le notizie se sono vere se sono false ecco c'è invece questa sorta di appiattimento che è un problema non soltanto eh, diciamo è, devo dire è un problema generale e, e quindi questo, questo virus per stare nel tema della pandemia sta colpendo tutti indistintamente anche coloro i quali che invece dovevo, dovrebbero essere attrezzati eh, per, per ammortizzare questi costi. Questi ehm, non so gli altri, però sto vedendo soltanto me stesso, non vedo più, più voi. Non so se, se mi sentite. Che se sì, ho dato il protagonismo, dato. Vai. Ah, no, no, no vabbè. ho capito come si fa col bottone. Ah, ecco, bene. Quindi, eh, io sono convinto. Eh, che purtroppo eh, per stare in una situazione diciamo molto pessimistica della situazione io non credo eh, che ce ne libereremmo tra 10, 20 o 30 anni io penso che il processo sarà lunghissimo per recuperare la nostra, la nostra ragione il nostro senso critico la nostra eh, c'è tanto da fare eh, a cominciare certo, il stato Rufi che è molto sensibile anche agli aspetti politici di Militello anche perché non dimentichiamolo comunque Militello è stato sempre il laboratorio eh, politico in qualche modo ha anche anticipato se volete alcuni eh, molti aspetti anche della politica e no, no, no, non c'è classe dirigente la classe dirigente che potrebbe esserci in qualche modo eh, volutamente esclusa oppure volutamente si è auto isolata non ascoltata e, e hanno preso sopravvento i portaborso, comunque quelli che prima venivano considerati portaborso un politico si è ridotta a portaborso è questa e si è ridotta a portaborso sia da, mh, eh, in maniera verticale, parte dall'alto o dal basso in alto se volete, no? parte eh, dal, dalle piccole località per arrivare poi alla, a, ad, un livello, ad un livello più alto. Non lo so, io sono molto pessimista in questo, ecco, sono molto pessimista sia da un punto di vista politico, sono politico, sia eh, da un punto di vista anche comunicativo. Lo dimostra che eh, servizi come quello che ha fatto vedere poco fa Giuseppe vengono percepiti e abituati in maniera assolutamente critica, senza alcun eh, senso di sdegno nei confronti di chi ha proposto comunque questo tipo di servizi. Ecco. Eh, questa è la mia preoccupazione. Fiorenzo, Vorrei, vai. vorrei proporre una parziale, piccola giustificazione del decadimento della classe degli insegnanti che certamente ha seguito la traiettoria che ha seguito tutta la società italiana dal punto di vista culturale. Però vedete, 30 anni fa, prima che cominciasse il processo di successive riforme della scuola, noi insegnanti godevamo di molta maggiore libertà di insegnamento. Per cui che cosa succedeva? Succedeva che su 500.000 insegnanti ce n'erano 200.000 che avevano idee, diciamo, di centrodestra 150.000 socialisti o comunisti c'erano i liberali c'erano i repubblicani ognuno di noi era libero di esprimersi come voleva oggi specialmente dopo l'ultima riforma quella di Renzi e eh, io vedo che i miei colleghi hanno paura a dire quello che pensano capite contemporaneamente la televisione è eh, ha cominciato a sostituire sempre di più la scuola come eh, strumento formativo della società. Ecco, queste due cose eh, si sono messe insieme e hanno prodotto il risultato che oggi vediamo, e non soltanto queste due cose, però nella scuola c'è questo problema. Durante la, la pandemia, per esempio, nel primo anno io ho insegnato, ho insegnato fino all'anno scorso, dicevo, mh, diciamo, e, e io... Eh, un po' per carattere perché sono come dire impavido intrepido è un po' perché sono vicino alla pensione quindi voglio dire non avevo troppi timori per cui io ho detto quello che pensavo ma io so di miei colleghi che mh, la pensavano in modo simile al mio e non avevano il coraggio di esprimersi qualcuno mi ha detto anche Fiorenzo ma stai attento a come parli nella scuola capisci capite è una cosa gravissima. Adesso quando io tornerò a maggio dovrei tornare a scuola e eh, beh, se nasce una discussione con, con i ragazzi, sicuramente nascerà e eh, mi chiederanno quello che penso di di questa vicenda dell'Ucraina, sperando che si fermi lì e eh, eh, io continuerò a parlare, ma sono certo che anche quelli che hanno idee come quelle che abbiamo eh, che condividiamo in parte noi, molti di loro non potranno esprimersi. Immaginate un ragazzo di 40-45 anni che magari è stato chiamato dal preside, oggi i presidi hanno il potere di togliere il posto di lavoro anche ad un insegnante di ruolo perché hanno la, il potere di intervenire sull'organizzazione oraria, far ridurre il numero, agire in modo da ridurre il numero di ore per una disciplina, possono disporre fino al 30% del monte orario e uno si ritrova a quel punto... Eh, come dire, senza più la cattedra, sovrannumerario, e dovrà spostarsi per tutta la regione, Capite che sotto che forma di ricatto subiamo? Per non parlare del fatto che una quota sempre maggiore della retribuzione non è più quella stipendiale, ma quella legata ai progetti ai quali si partecipa. Per cui un docente che è eterodosso, rispetto al pensiero dominante si trova escluso da tutto. È un ragazzo di 40 anni che magari ha famiglia, uno o due figli e ci deve pensare bene prima di esprimersi liberamente. Quindi la scuola è stata ammanettata da questo punto di vista. Questo non giustifica del tutto il decadimento della classe eh, insegnante ma comunque è un elemento importante di cui tener conto e quindi si deve tornare indietro al principio della libertà di insegnamento e il microfono dottor Mi pare Poi. che c'è un eh, deve ricominciare salvo perché avevi il microfono spento ah e non lo so come si accende no l'ho acceso io te l'ho acceso io vai mi pare che ci sia un recentissimo libro di Luca Ricorfi vi consiglio di leggerlo perché parla proprio esprime pari pari i concetti mi posso permettere di darti del tu uh, ioni? i concetti che hai spesso tu il problema è a monte dal Ricolfi risale addirittura ai decreti delegati. E Ricolfi è uno che viene dalla sociologia di sinistra. Quindi stiamo parlando, e forse il massimo sociologo in questo caso. È un autore della casa editrice Il Mulino. Quindi quello che voglio dire io, cerchiamo di almeno vedere, leggerle. O, o diffonderle queste nuove idee? Scusa, eh? e dice Tagliaferri. Pres, presumo rispone, rispondendo a Fraioli, eh, è un mio ex possibile... alunno Davide Tagliaferri. E infatti si vedeva dal contesto, rispondeva a te, ti conosce. Verissimo, non è possibile parlare con persone più laureate che sanno solo dirti ha ah, invaso Putin e tutta colpa di Putin. Stop, zero possibilità di dialogo. <ride> che puoi, eh, che ha, ragione, cioè, ha ragione, di fatto siamo così. E cioè, non per, eh, era quello che in qualche modo sostenevo io: non era soltanto un problema. Sì, ma altri, a me colpisce più: salvo, cioè, questa qui è un'opinione. Se vuoi, infantile, ma è un'opinione. È stato Putin. Ma come puoi tu? Aver sostenuto una balla per due anni, malgrado tutte le motivazioni che uno ti dava contro, vabbè, ci hai creduto a quello che ti diceva la televisione, e da un giorno all'altro perché un sindaco ti fa un invito, un manifesto per il carnevale, dimenticare tutto come se tutto quello che hai sostenuto per due anni non esistesse e andare a fare un'orgia in piazza con 50 miliardi... Cioè, ma... E stiamo parlando di persone laureate. vai laureate questa è pazzia quando, quando gli americani hanno bombardato Baghdad non se lo sono chiesti è stato, sono stati gli americani stop hanno, i criminali sono gli americani perché non l'hanno detto quando i francesi hanno distrutto la Libia dove erano questi sensibili pacifisti perché non l'hanno detto quando si impone il franco francese come moneta necessaria per tutto il sistema monetario africano facendo in termini colonialisti quello che l'Unione Europea fa o perlomeno la Germania travestita da Unione Europea ha fatto a noi questa gente così sensibili quando la Merkel ha distrutto la Grecia tutte queste persone sensibili dove il diavolo erano quindi siamo davanti evidentemente a un rovesciamento della realtà di tipo Ordeniano dove il nemico dove c'è le telecamere dentro il de cesso dove le parole assumono una, una cosa contante e dove ritorna la vecchia massima degli animali, fattoria degli animali sempre di Orwell, tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Questa è la logica che muove queste persone. Scusami, eh, come... no, è purtroppo sì, cioè, nel senso che. Ci ritroviamo, ahimè, eh, per lennesima volta interlocutori, che poi alla fine scopriamo che la pensiamo tutte allo stesso modo, cioè nel senso che, cioè, però ecco, voglio dire che siamo veramente una sparuta minoranza. Perché quando io parlavo così in maniera molto scherzosa, dicendo che i commenti su Facebook, per esempio. No, libero, eh, diciamo, a me mi massacra, ma... la parola non eh, so, un mondo eh, Beh, No, questo è uno eh, no, è eh, questo, però, è. no ne stai Beh, tralasciando quelli che sono commenti diciamo eh, banali, stupidi no? ma ci sono a volte commenti anche di eh, diciamo fini pensatori che tu ti accorgi in realtà che sono inquadrati eh, senza che loro possibilmente ne abbiano la consapevolezza di quello che è e no, non c'è la possibilità di un dialogo, è come se tu parlassi davanti a uno, è come quando mi è comparsa la mia faccia qui davanti e non avevo più interlocutori mi ero confuso in un primo momento perché avevo la sensazione di parlare con, con me stesso quindi mi sono per cui questo è il problema che c'è, quindi i servizi che è quello che hai mandato tu la volta poc'anzi, Giuseppe un servizio sì. eh, ricostruito addirittura ottimizzato. Ma stanno continuando, stanno... eh, Fi Fiorenzo addirittura ha pubblicato gioco. una telefonata all'esponente Raiz che co... che si nasconde, Quello, eh, ponte, mezzo, ponte, è ponte, cioè, Siamo in una fase ridicola di: è, non, non è l'arena no, la Abbiamo Quarta, Repub Quarta Repubblica, Quarta eh, Repubblica. Quindi, eh, peraltro Quarta, Quarta, Quarta Repubblica, Repubblica che, insomma che la forse la vero peggio. Eh, e la meno peggio, rispetto al e ti trovi tu davanti a queste cose. Allora dici: Boh, siamo finiti veramente. Eh, e chi deve fare a sta rivoluzione? Cioè, eh, chi lo deve fare Lorenzo ha pubblicato nel suo profilo giustamente non ripropongo tutto per non annoiare eccessivamente chi ci ascolta una telefonata eh, di no, però, un, scusami, una scusami, persona quella telefonata non è certificata potrebbe essere una cosa costruita siamo attenti anche alle fake news della nostra eh, parte ma l'hai pubblicata Quindi, diciamo... tu siccome io, sì, no, io penso che tu pubblichi cosa affidabili è infatti il filmato l'ho intitolato fake news in italiano scritto proprio ah, fake news il problema sono le fake news Allora, ce ne sono di, di tutti i tipi noi guarda, io chiamiamo Canon per esempio io, no? io per esempio posso Beh. certificare come notizia assolutamente vera perché ho controllato e verificato che per giorni è circolata una fake news di un carro armato russo che schiacciava le auto civili Esatto, Dopodiché super. si scopre piano piano che non era un carro armato russo perché era un carro da dif di difesa antiaereo e ovviamente per chi avanza non usa la difesa antiaerea, anche perché i russi da quale aereo si devono difendere, bisognerebbe capire. <ride> Dopodiché era un vecchio carro armato, non era siglato con la Z, perché i russi stanno contrassegnando tutti i carri armati con la Z, i loro. Non era in territorio dove c'erano i russi. E infine, alla fine si scopre che il filmato era del 2014, però, per due o tre giorni tutti. Eh, davano la colpa a Putin di essere insensibile e di attaccare i civili di questo stiamo parlando c'è una cosa più grave che è per i giorni è guerra ibrida e Putin ha detto basta con la guerra ibrida basta con le infiltrazioni basta con il soft power occidentale ha messo sul tavolo il suo hard power e di peggio qui noi abbiamo visto ma tu l'hai fatto vedere nel servizio hanno drammatizzato l'avanzata russa addirittura non il senso di quella avanzata perché per Putin quella avanzata significava guardate che siamo disposti a tutto se non non vi sedete a discutere su quello che si deve fare. Loro l'hanno fatto diventare un'invasione un e non lo è mai stata perché non si è mai vista un'invasione che non sia preceduta da un attacco aereo di droni per esempio. Non si è mai vista un'invasione di un paese grande il doppio dell'Italia con 150.000 uomini e deve sentire un venduto imbecille come Friedman dire Putin è un, un incapace come si fa con 150 mila uomini a, ad andare a invadere l'Ucraina come se Putin non avesse i migliori consiglieri militari del mondo aveva bisogno che glielo diceva casomai Friedman allora lì vedi chiaramente la malafede la fake news cioè scambiare il messaggio come dire io ti sto lasciando la soluzione aperta ma ti dico nello stesso tempo che mi sono staggato e quindi sono deciso ad andare fino in fondo questo è un messaggio preciso proprio nel linguaggio dei russi addirittura hanno scambiato il ministro degli esteri come un avversario di Putin Contando al colpo di Stato interno, quando stamattina, ovviamente, quello davanti alla presa di posizione inqualificabile di un ONU che non ha più senso veramente e di, di un'Europa che è veramente ormai diventata una squadraccia di bravi alla, alla Libia, se va bene, quello ha detto riteniamo che da questo momento voi siete paesi belligeranti il che significa che appena tu parti con le colonne per portare le armi quelli ti bombardano per strada non ti ci fanno arrivare in Ucraina quindi praticamente Draghi ha dimostrato un'incoscienza criminale ma quello che è peggio ha dato contro i nostri interessi e in Germania l'ha dimostrato la Merkel con eh, l'altro in francese ma non no, c'è la, la Merkel ora c'è eh, ma ha cominciato la Merkel che, che. a poi Lenzi che la propone addirittura come presidente della Commissione europea Dai, non sappiamo dove arrivare siamo nel ridicolo assunto. Veramente. secondo me la von der Leyen è peggio però eh? quella è semplicemente un'oca giuriva chissà di chi era amante arrivata lì a forza perché non, non c'è consistenza politica in quello che dice. È, è, è la casalinga di Voghera eletta presidente della commissione europea eh, beh, eh, Basta eh, vedere anche... come si trucca. Come si... Siamo sì, davanti, okay, proprio guarda, con no, andiamo, a no, fate siamo fin qua. Facciamo bene. No, no, okay, solo l'intelligenza, sono... va bene. Ma non tocchiamo i trucchi perché non, non si giudica una persona. dai tu penso, sarei d'accordo su questo assolutamente. Poi. Anche perché io ne avrei molto bisogno, <ride> cioè, diciamo. Sì, certo. eh, vabbè, eh, mi sembra chiara eh, la situazione. Eh, se tutto andrà bene siamo nella merda, praticamente per come stiamo. Di sicuro stavo... che stanotte sarà un'orribile notte. Perché l'abbattimento della stazione televisiva ha... mi auguro. Forse stanotte no, aspetteranno domani perché magari questo è stato un messaggio ma l'abbattimento della stazione televisiva dell'antena televisiva pensando... è un messaggio preciso abbiamo finito di giocare boh, avete fatto. <coughs> e questo significherà da parte dell'Europa essere entrate a tutti gli effetti in guerra e se ne prendono la responsabilità allora io devo fare una domanda principalmente a Fraioli perché eh... Garufi non, non è molto addentro al mondo dei blog io glielo ho sempre rimproverato anche se ha senso critico notevole e, e intelligenza per Grazie. vedere fuori dagli schemi però si sofferma troppo sull'informazione televisiva Io glielo ho, ho, ho, ho della carta stabbata io glielo ho consigliato di andare oltre perché c'è poco da prendere su quel tipo di informazione perché dico questo? Perché un tuo caro amico, molto famoso nel web, l'avvocato Musso, o... cioè io mi ricordavo che era amico, non so se ancora siete in rapporto, Mio ex rapporti. caro amico. Tu mio... ex caro amico. Ieri ha fatto un'analisi, l'ho ascoltato, e te la volevo proporre per capire. Secondo lui, io lo, lo vedo, la sua analisi troppo ottimista, però secondo lui, Ove è... Draghi trascinasse l'Italia in guerra contro la Russia, dopo i primi momenti belligeranti, date le perdite che secondo lui eh, saranno certe da parte dell'esercito italiano, saremmo noi italiani stessi a prendere Draghi e a consegnarlo a Putin. Secondo te è una visione ottimistica? No, o non pensi... c'è bisogno che si arriva a questo. Ora, quando arriveranno i 4 milioni di ucraini che stanno arrivando? E tu vedrai come si troveranno questi simpaticoni che oggi manifestano. Quando i prezzi arriveranno alle stelle, non c'è bisogno che, che muoiano gli italiani. Se muoiono gli italiani, sarà meglio ancora. Ma no, io spero di no, ovviamente. cari amici, io quando penso che uno dei miei ex alunni era un insignificante come Saita del Movimento 5 Stelle che oggi è il lecchino di turno del... o dello scavo giornalista creato è diventato come dire eh, inviato dell'avvenire evidentemente io come professore ho fallito perché se i miei figli sono stai in ho fallito lo so. quindi è un'autocritica che mi rivolgo allora mi hai chiesto di Lillo sì, intanto sì. vorrei chiarire che con lui ho avuto un litigio personale per un comportamento che lui ha avuto nei miei confronti assolutamente imperdonabile ma non è il caso di parlarne dopo che ho seguito Lillo per un po' di tempo sono stato due anni fa alla settimana sociale di Ravanusa perché avevo visto in lui una persona capace di parlare ai cuori più semplici, diciamo, no? sì. senza voler dare una qualificazione precisa di questo. Persone, però, lui è molto capace di parlare ai cuori e anche alla pancia delle persone. Però la sua linea politica è estremamente ondivaga, con degli scarti, ho visto, ho assistito a degli scarti, che non mi hanno assolutamente convinto si è avvicinato a formazioni di, de di destra sì, ma su questo Tappalardo. argomento specifico su questo argomento specifico no no no, no al fammi di del... dire questa okay. lo voglio proprio dire quindi vai, uno vai. degli esperti politici ingiustificati e ingiustificabili nella loro incoerenza che mi hanno fatto pensare questa è una critica politica che gli faccio che lui non abbia in realtà una visione sua che persegue, ma che semplicemente vada cercando l'onda giusta in qualche modo per emergere lui sul piano personale. E questa è una questione diciamo, fondamentale per me, e oltre diciamo, allo sgarbo che mi ha fatto sul piano personale, aggiungendosi a quello, ha fatto sì che abbia deciso di troncare ogni rapporto con lui. Quanto a questa sua affermazione, è un'altra affermazione di pancia, assolutamente infondata, assolutamente così, serve soltanto per andare a sollecitare mh, il malessere delle persone, cercare consenso, come fa a dire che gli italiani quando ci saranno i primi morti si, si ribelleranno a Draghi? Ma, mh, è, è detto, una sei d'accordo con me? è Troppo ottimistica come... Sì, no, non è campata in aria, semplicemente serve per, per andare a fare la solita operazione che fa Lillo, che è molto bravo nel parlare ai cuori e alla pancia delle persone. E basta, finisce qui. Quindi è un, come dire, un politico capace di raccogliere voti, consensi, ma o viene inquadrato in un partito che gli dà una linea rigida. E, e lo tiene sotto controllo da questo punto di vista altrimenti è una, può essere una delle tante schegge impazzite poi che alla fine vengono utilizzate dal sistema per raccogliere consensi e portarli dove, dove fa più comodo Salvo Carco no, io cioè, eh, volevo semplicemente suggerire, suggerire una cosa, se ci riusciamo a portare una voce discordante rispetto alla nostra, perché ci ritroviamo ogni volta ad essere poi tutti io, contavo sul dottor Mosca. Rispetto. <ride> sì. allora. no, il non ce l'ha fatta purtroppo non ce l'ha fatta però lui salvo. anche lui non è una voce discordante ecco perché poi alla fine mi sono accorto eh, che ha assolutamente un pochino io speravo invece in Salvo Garufi invece che ci desse un pochettino il, il ah. invece no, mi rendo conto che alla, no, fine, ma, alla, alla, che a, alla fine abbiamo un unico, un unico io rischio, sto cominciando a pensare Salvo queste persone eh, forse non siano stupide come alcuni di noi hanno sostenuto per tutta la puntata in realtà sappiano bene com'è la situazione ma non siano poco coraggiosi diciamo così e quindi eh, sanno ma hanno paura magari di schierarsi pubblicamente capito magari c'è un vento di guerra qualcuno li viene a prendere a casa qualcuno dei servizi qualche carabinieri allora non si schierano perché perché a giudicare da quello che sento in giro, dal web, o che sono questi i canali, no? o dal, dai canali normali ufficiali, dovrebbero essere tutti filo ucraini. Eh, però dico, è possibile che io faccio inviti e non vengono queste persone a confrontarsi, e a dibattere sul merito? Stessa discorsa per la psicopandemia, perché è tempo, tempo che io invito medici a parlare nel merito a favore dei vaccini dato che io non voglio che perdono il lavoro poi io li invito i medici che so che hanno due attributi così che hanno sostenuto la pericolosità dei seri magici e li metto a confronto ma nessuno di questi medici a favore che scrive dei post che si allarga la bocca che fa i monologhi anche a Militello ci sono medici che hanno fatto con i giornalisti locali monologhi a favore però nessuno di questi medici è venuto qui a confrontarsi perché perché magari sanno che potrebbero essere messi in difficoltà da un confronto io questo penso quindi purtroppo questa è una battaglia che secondo me difficilmente vinceremo salvo ah, di avere soldi, non doveva citare i film il medico della cultura cioè no, no, difficilmente La è tutta lì. riusciremo nell'impresa di avere un confronto con posizioni diverse perché io credo che o sono d'accordo con noi ma non, non si vogliono schierare hanno paura Oppure sanno di aver torto e comunque quindi conoscono la realtà e hanno paura di, di perdere il confronto, non di Si può dire di loro che sono... Fiorenzo. Non ti sentiamo più, Fiorenzo. È saltato Fiorenzo dalla Bulgaria, sarà che ha iniziato l'invasione in Bulgaria. Beh, comunque mi pare che in ogni caso eh, due, due orette di sì infatti io eh, pensavo stanza, proprio eh. questo di, di, di chiudere ma magari aspettavo qualche secondo se eh, allora un, no. un messaggio di chiusura chi vuole iniziare nell'attesa che magari ritorni fra i olio allora, ma... Presidere... ma che gli voglio, a... la ah, no, voglio lasciare poi la parola a salvo da ruffi eh, io mi auguro che eh, noi riusciamo comunque a trovare anche allargando il dibattito perché credo che quello che stiamo facendo comunque è una cosa, è una cosa saggia eh, magari non avremmo ragione magari siamo convinti di stare dalla parte giusta ma invece non, non lo siamo magari tutto questo però almeno ci fosse una voce discordante rispetto alle cose che si, che si dicono che, e che diciamo tra di noi sarebbe un arricchire la dialettica e sarebbe anche un arricchire la nostra, la nostra ma è, sai, io ho invitato l'avvocatessa uh, Sareri perché mi aveva detto che era filo atlantica diciamo quindi ah, speravo e eh, eh, quindi eh, però, eh, purtroppo. io mi auguro che ci sia questo mi auguro anche che e poi do la parola a Salvo, a Salvo Garufi mi auguro anche che in un prossimo dibattito noi riusciremo, riusciremo intanto a, a, intanto speriamo che veramente questa situazione rientri anche se ho Serissimi dubbi eh, e spero che la prossima volta in qualche modo eh, saremo, saremo in, con più voci discordanti perché l'armonia eh, non si forma soltanto con eh, le note che hanno tutte la stessa appunto la stessa certo. armonia si, si fonda anche su, su tonalità discordanti Garuf io mi permetto di dire che dal 1968 in poi ho sempre detto le stesse cose identiche dalla mia candidatura delle liste del PSUP a Broad alla mia candidatura del movimento sociale a Militello la cosa strana è che i miei discorsi le mie idee i miei autori di riferimento non sono mai cambiati e in questo paese dove le ideologie, dico paese nel senso dell'Italia, dove le ideologie l'hanno fatta da padrone, dove si sono fatte carriere giornalistiche nel manifesto e poi si è finiti nella televisione di Berlusconi dove si sono fatte cadere i giornalisti nel secolo d'Italia e poi si è finiti nei salotti televisivi come il mio amico Pietrangelo Buttafuoco. Ecco, io questo dico. Leonardo Sciaccia diceva contradisse e si è contraddetto personalmente la stessa cosa dico di me ho contraddetto troppo spesso forte e mi sono contraddetto almeno nell'apparenza politica qual è la soluzione? a ah, disinteressarsi completamente delle elezioni di militare prima soluzione e soprattutto tanto, eventualmente, a allora, tutti faremo... tutti che si fa davanti no, no, quello. Città. Faremo magari una puntata a parte. E secondo me, bisogna interessarsi. Ma contro tutti, ma quello è un altro discorso: no, no, no, se cose non funziona, e non secondo non me, anche in questo senso, poi tu farlo, sei libero, no? No, io non e, voglio fare niente. Però dico andare a costruire un soggetto politico. Culturale, ma soprattutto editoriale, e, non lo so come chiamarlo, televisivo, tipo quello, eh? che possa riprendere l'autonomia del pensiero. Questo è stato, caro Salvo, il Garufi Editori, per quanto male fosse stato fatto. Questo è oggi il parco letterario La Casa del Soggiardico che fa, altro, fa riferimento a una metafora di Verga, eh, la Casa del Nespolo di Verga. Allora, se ci si siede attorno a un tavolo per ricreare un soggetto culturale che sia alternativo al pensiero dominante, io ci sono. Altrimenti vi auguro un buon lavoro. Che, che, che vi posso dire? Ah beh, ma, ma è scusa un... Sato ma, fatto... ma tu cosa intendi per, per alternativo cioè, non, non ho capito sono... quello che ha fatto un amico che ho avuto il piacere di conoscere stasera e di stimare questa sera, l'amico Fioretti fare un blog professionale, vero, non come il mio per esempio, che è un blog da dilettante e non ho difficoltà a dirlo, ma questo so fare e questo ho so fatto fare, fare eh, delle pubblicazioni magari in bdf per non avere molti costi ma fatte bene questo sì dottorino no no penso voce agli, agli intellettuali non, non all'idea gli intellettuali i giornalisti comunque poi c'è fra i non è queste... giusto non è giusto parlarne adesso perché giustamente all'interesse che può avere, voglio dire, magari di curiosità, no, ma eh, no, però detto però il sistema a me, ma d'altronde così in tutte tale è duale e sono entrambi due facce della stessa medaglia, quindi fin quando si ci schiera o da una parte o dall'altra non si cambia questo, questo mondo nel Quando lo dischiede da una parte e dall'altra dai spazio ai beppe grillo Ah, che so da... dell'Ucraina, no, che, che non lo bisogna... cosa... bisogna... so... No, no. no l'Ucraina tutti... è schierato è schierato da una parte il problema è, è che bisogna è il Beppe Grillo bisogna creare un soggetto no. completamente nuovo che va contro il sistema non e, si, e si può modo, convivere no, come si chiama? Non, non, non si può convivere con questo sistema perché se si no si cinguina sono no. punti di vista non contesto, vai Fraioli eh, niente, io posso ricordare che quando ero un po' più giovane eh, ho costituito due liste mh, civiche di opposizione a tutti nella provincia di Frosinone, nel capoluogo della provincia di Frosinone e devo dire che abbiamo avuto un risultato non importante, anzi assolutamente marginale. In particolare la prima volta noi eravamo molto presenti sul piano culturale e informativo e Eravamo anche un po' temuti, diciamo, perché molti pensavano che adesso che stanno tutti i giorni sui giornali, sulla bocca di tutti, possono ottenere un grande risultato. Noi puntavamo a prendere almeno 1500 voti, ne prendemmo 390, invece, cioè nel momento in cui si andò a votare, scattarono tutti i meccanismi clientelari di conoscenza, danno il voto. Perché... E quindi quella fu la nostra rovina. Se non avessimo fatto quell'iniziativa, sarebbe stato meglio, perché saremmo stati in grado di mantenere questa idea un po' fittizia di un consenso, almeno per i temi che trattavamo, eh, che poi invece non si è mh, risolto in un consenso politico. Quindi attenti, l'operazione culturale, anche quando ha successo, non necessariamente poi... Eh, si risolvi in un successo elettorale, perché sono due cose completamente... Ma tu al due. giorno d'oggi, per esempio, riportando a un livello nazionale questa polemica, no, no, tu a ti schiereresti con, a col locale, centro o col no, centrosinistra? sinistra no, cioè, non sono parole che hanno <ride> e, perso completamente il E appunto, però, è però A livello locale do perfettamente ragione a Salvo Garuffi È perché non conosci i soggetti. No, soggetti. su quello che ha detto. Forse sono grosse di contestatori forse, forse dei soggetti che siamo fare, A livello locale dovete fare una lunga, mettere in campo una lunga stagione di, come dire, di pedagogia proprio sociale e politica. Ecco, prima di avventurarvi in, in un'iniziativa locale politica, perché vi scontrereste con tutta una serie di meccanismi. Da sotto bosco che vi schiaccierebbe: eh, ci, ci saranno delle sorprese, sai comunque questo vabbè, tu sei dire. più giovane di me, anche io ero così ottimista <ride> quando avevo la tua età. Guarda, no, ah, ma vedi che non sono così giovane. Me, qualcuno più anziano di me mi mise, mi mise sull'allerta. Vedi che, che non sono porto. così giovane e io ho iniziato all'interno del età. sistema. Avevo la tua età, avevo 45 anni quando ho fatto 50 anni. A... Io ho iniziato a 14. Eh io ho capito ma quando ho fatto le due liste avevo una cinquantina d'anni e qualcuno più esperto di me che aveva allora la mia età di oggi mi mise sull'avviso e io avevo ragione lui abbiamo sbagliato va bene. le iniziative politiche dai non possiamo passare da Putin alle elezioni sì. comunale di Militello dai onestamente sì. c'è va bene eh, salutiamo i nostri amici che hanno avuto veramente la pazienza di ascoltarci fino a qui la grande pazienza ringrazio tantissimo Fiorenzo perché ogni sua presenza è un contributo prezioso e, e di valore alla nostra trasmissione e ai contenuti che si portano ringrazio tutti gli ospiti ringrazio chi ci ha ascoltato e do appuntamento a venerdì eh, una puntata sulle cure domiciliari con un medico coraggioso il dottor eh, franco d'urso che non ha seguito i protocolli eh, ministeriali ma ha salvato tantissime vite quindi ci racconterà la sua esperienza e con un familiare di, eh, di una persona che purtroppo ha avuto gravissimi effetti avversi eh, da seromagico eh, eh, ed è passato a miglior vita eh, alla prossima, a venerdì, eh, e vi vogliamo tutti bene. Buonasera Ciao a tutti. Buonasera a tutti.